Ciao a tutti! Oggi prepareremo gli anellini alla palermitana. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore circa. Gli ingredienti sono melenzane tagliate a fette e fritte, pasta tipo anellini, provola tagliata a tocchetti, parmigiano grattugiato, basilico, salsa di pomodoro, carota, cipolla, sedano, olio, pan grattato e sale. Diamo il via alla ricetta! Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il sedano, la carota e la cipolla e li facciamo tritare per 7 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo l'olio e facciamo insaporire per 5 minuti, 120 gradi, velocità 3. Ruiniamo sul fondo del boccale con la spatola. Adesso aggiungiamo la salsa di pomodoro, il sale e facciamo cuocere per 25 minuti, 100 ⁇ gradi, velocità 1, con il cestello. Al posto del misurino, nel frattempo lessare gli anellini e scolarli molto al dente. Abbiamo unto uno stampa a cendella del diametro di 28 cm, adesso cospargeremo con il pangrattato. Rivestiamolo con le melenzane. mettiamo da parte aggiungiamo il basilico dal foro del coperchio chiudiamo nuovamente con il cestello e azioniamo il bimbi per due minuti 100 gradi velocità 1 salsa è pronta andiamo a condire la pasta riempiamo per metà lo stampo con la pasta mettiamo il formaggio Mettiamo il parmigiano, aggiungiamo delle melanzane, mettiamo il resto della pasta, cospargere con il resto del parmigiano. coprire con le melanzane rimaste polverizzare con il pan grattato cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 40 minuti circa la pasta è cotta, lasciamola intiepidire prima di rimuoverla dallo stampo Anellini alla palermitana. Grazie e alla prossima ricetta.